Come state? Benvenuti in questo nuovo video! Ciao amici! Benvenuti nella nostra cucina! Oggi ripetiamo lo slime. Visto che ci piace così tanto, ripetiamo lo slime. Stavolta no col dentifricio perché non mi ci piace col dentifricio no l'abbiamo provato in effetti col dentifricio non noi. è venuto non. non è piaciuto Perché si appiccicava tutte le mani e viva la sincerità ma sai una cosa? lui e sofia hanno detto che se uno slime è liquido vuol dire che non si è accompatato bene quindi adesso noi proviamo a fare il nuovo slime con che ingredienti Sara? Come la prima volta che abbiamo fatto con il bicarbonato che è qua Sì, ok Lo presenta Davide nella sua scatolina di? Di pigiamini Ma la... bordo. Ok Poi invece abbiamo il bicarbonato Le colle Ok che Questa piccola Abbiamo le spatole Bravissima Prendiamo Prendiamo Le to questo E io la, la gialla Ok, avete già scelto le ciotoline. Io come Sofì e lui come lui. Ah, sì, anche loro hanno questi sì. due colori. No, loro a, a Sofì gli piace il giallo. Sì. E a lui gli piace il verde. Beh. Pure, pure eh, l'azzurro e Sofì il, il rosa beh vedo che allora li segui bene eh? anche perché per sapere i loro colori ed il logo sono giallo blu e uh, rosa ricordiamo ai nostri amici che il nostro logo è di vale vale Sada. Sada. e che colori ha Vale Sada? blu e, e rosa e rosa e blu volte c'è pure il rosso e l'arancione no no no no no verde. Tutti i colori? Certo. Ma certo, quello perché noi... Ma ci abbiamo! Ci ma certo, fare. perché noi amiamo i colori, vero Sara? Quello, quello, quello del racqualino sono bellissimi. Wow, si sì. Il viola! Il viola! È il colore del signor S ed è cattivo. Oh, mamma mia! Signore, ma qui il signor S non c'è, quindi dai bambini, e prendiamo prendiamo le nostre ciotole lasciamo indietro il signor S che in questo momento non ci serve io il signor S rosa. non voglio i cattivi io qui in Valesada eh, non li voglio io in tutti gli slime scelgo tutti i rosa perché Sara ama tanto il rosa quindi mi raccomando quando uno versa e, il contenuto il un pochino alla volta giusto Sara? Sì, apriamo da qua apriamo il tappino Davide sì. segui Sara qualcosa metto? Tu basta, il rosso e il verde Non mischiamo troppi colori, dai Questo no, Questo no. Poi, poi ti voglio mettere altro colore Poi ne possiamo fare altri Ma creativi Tanto abbiamo visto che voi siete molto Mamma per favore me li apri? Ma certo Me li apri pure a me? Eccoci qui to. La colla per Sara La colla per Davide Tieni Davide, prego E' soprattutto il mio nome di Davide Certo, ok, poca pochina, pochina pochina Lo mettete poco alla volta Ma poco alla volta, ma qui a Davide bello. Ah, ce l'ha fatta? Ce l'ha fatta? Ok, quindi Sara ha aggiunto un po' di arancione Fatto. E Davide invece cosa ha aggiunto? Ah, sì. Solo il rosso? O anche l'arancione, anche tu? Mm, io pure l'arancione, d'altro Ok, solo due colori però questa volta, eh Decidiamo di farle solo due eh, colori Ora io abbiamo scoperto nel... Nel eh, video precedente che così è meglio certo, ma invece Davide cosa sta utilizzando per girare lo slime? Davide, mostraci la tua paletta, il cacciavite, sì. l'ho detto io che qui sono degli slime molto particolari. Se lo giri, oh mio dio, che bello! Ok, dai, allora, girate, girate, girate, girate. Fin Vediamo. Che... Guarda oh Sara, dio, guardate, oh mio dio, guarda Sara nella ciotola di davide si è messo la giusta quantità Cioè, non si vede l'aranzione eh, e che... vedi ancora un pochino dai aiutalo te un attimino attento attento attento ok quindi mescoliamo mescoliamo mescoliamo ma mescolate aspetta. bene Voi ancora di più? ma devo dire che il cacciavite ho oh. bene ma va bene? bene? Sì. Ma che che colore è diventato? Non lo so Un bellissimo colore È vero Guarda... Rosa e arancione, è arancione. Guardate no, il No è bellissimo è un Però be... comunque mi sa che verranno belli tutti e due Guarda... Guardate il mio Dai dai che dobbiamo presentarlo alla maestra No, è Fiume. Che abbiamo la videochiamata adesso con l'asilo Sì tra un po' Sì tra un po' Dobbiamo fare vedere che mettiamo tutti questi colori <ride> Ah glielo spiega sì, sì sì sì E vai E no. cosa ne diciamo? La maestra di mettere un like! amici a tutti voi chiediamo cosa... di mettere un like, like. Di, iscrivervi canale, di, iscrivervi canale, di iscrivervi al canale di iscrivervi al canale iscrivervi al canale e di mettere un like di mettere un like di mettere un like, di mettere un like, di mettere un like. allora te lo versa davide stavolta sì. di solito sono cane e gatto oggi invece Basta stanno andando d'accordo Che bello Wow, Guardate... allora dai, adesso il segreto è quello di mescolare tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto Guardate tanto. il mio Bravo, mescola, mescola, mescola. non è più viola, come ieri che avevo fatto un pasticcio Beh, era un po' scuro quello dell'altra volta, vero? Eh, sì Però comunque era più scuro, era tipo come... Eh, capito? La verità, non ci è piaciuto eh, e oggi sì. ci stiamo riprovando. Questo, Perché prima mi l'altro mio scrive è, è, è andato male, Allora, il primo è andato male. Ah bene? Allora, bene o male, meno male. Ma bene. bene male male male Davide il primo non è stato nulla avuto. ma il tuo è venuto si sì. cioè, è giocato anche sì. il giorno dopo poi il secondo abbiamo deciso di farlo quello con il dentifricio e... E, ed è venuto il brutto sì. mescola mescola ah. mescola mescola non ti addormentare e, si addormenta, e poi oggi abbiamo aspettato e amici ancora e abbiamo un po' ne hai messo ancora un po' ne hai messo ancora un po' e mescola mescola mescola Guarda io che direi che dopo basta però Davide forse Sara metti un po' di liquido per lentine adesso lo vedo, lo vedo. io l'ho messo tanto Sara forse anche tu un po' più di bicarbonato io l'ho vedo. io no, no, mamma cosa fai? non il li liquido lenticchie, Davide non il li liquido perlentine no, no no no no dai su Davide Davide sveglia sveglia Guarda, bicarbonato io io io io io io io io io io, io. va bene fa niente basta che vede Bra ba ba ba ba basta. basta basta basta basta è pericoloso Davide ve lo ricordate il mago? il gessetto? lui Adesso rimane il gessetto lui rimane sempre un mago lui rimane sempre un mago io ho il gessetto dai dai bambini che questa volta secondo me lo slime viene meglio non c'è due senza tre wow ma bellissimo mostraglielo ai nostri certo, amici non ma certo che riesci sei stata bravissima wow guardate io contatto. bravo gira gira no. gira no dove è yeah. pure quello di Davide sta diventando rosa oh, wow rosa Davide <ride> ma si sì, sai perché? perché voleva farti un regalo uh glielo regali dopo Davide? no no? no allora anch'io ce l'ho anch rosa non vuole regalarglielo ma è un tirchione allora <ride> no, Chi no. mi apre il verde? già Davide non si accontenta è troppo rosa quindi vuole metterci del verde mamma... tutto sommato c'ha ragione mamma metti il verde? Sì, tutto sommato è vero che ha ragione. Ha ragione, non lo vuole rosa. C'ha ragione, Davide. Vediamo. Ma forse non è meglio che provi con l'azzurro? Non è meglio, Davide, che provi con l'azzurro? No, ma proviamo a provare con quello. sono classe verde? Come classe verde? Dai che fra un po' c'è il collegamento. Oh no! Veloce. Oh, no. Dai, oh no! Dai, veloce, veloce, veloce, veloce, oh no. veloce! Il non adesso! Ti prego! Veloce, veloce, veloce! C'abbiamo il collegamento! Veloce. Veloce, veloce, veloce. Il collegamento ci aspetta. Ma Dad è il mio. Dai, dai, vediamo che colore salta fuori adesso. Il mio è rosa. Il tuo è rosa, ma lei lo vuole, rosa, rosa, rosa. Pure anche adesso rosa. È chiarissimo blu, blu, rosa. Blu, è blu, blu, Basta. No. Fa, Fallo vedere, dai, facci vedere la tua creazione. No, ormai è diventato rosa. Eh, Dai, si sta avvicinando sì, al pesco. Sta, Davide, mi dammi, dammi quello che si avvicina al pesco. Davide prova anche col blu perché... Non lo vuole giustamente tutto rosa La prossima volta lo fai direttamente rosa No, cosa sto dicendo? Mi sono confusa uh -huh. La prossima volta lo fai direttamente blu e verde Esce il blu Dai, dai che ce la fai, dai Che bello, celeste Che bello, un bel colore il celeste Celeste Scrivete nei commenti se volete Guarda anche il mio Vuole commenti, avete sentito Vuole commenti <ride> Guarda il mio il nostro re come Sento, ma che bello dai che stiamo cambiando colore il mio è rosa bellissimo allora, hai ah, il mio cambia colore se spegnete la luce se spegniamo la luce? Ci met... andiamo al buio? No. no non ci mettiamo al buio adesso no e infatti... perché ci vuole una videochiamata veloce ma no, come di che cosa è diventato? Wow, con tutti i brillantini, peggio di peggio, Sadaldi, non lo venivano adesso, <ride> se ne è fatto tutto un brillantinato Ma sì, ma chi se ne importa? Ma non anche che dove è il, il primo? Il primo è venuto glitter, il secondo è venuto glitter, ora è venuto glitter, ma chi se ne frega Sara, ma si dice così? Eh. No! no, bravo Dai dai giriamo, giriamo. Il mio Io direi di mettere ancora un po' di bicarbonato Eh meglio no, metto io metto io metto. A me ora A me io Dai tocca a Sara adesso tocca però la mia, la mia, la mia. tocca a Sara Te l'ha lasciato? Sì, però. Solo perché ha la confezione dei pigiamini eh? L'ho messo un po' e poi non ho rimetto Dai gira mescola mescola mescola mescola mescola mescola mescola Quindi, adesso, una volta che i bimbi l'hanno mescolato, lo mettiamo in Ma frigo. Allora, nel frattempo che i bimbi lo mescolano, amalgamiamolo bene, poi lo mettiamo in... Frigo. Frigo. frigo. Dove c'è la mia torta? Mamma mia! Sì, perché la domenica faremo un video del suo compleanno. E sarà la domenica. Giusto, che 21. Il giorno che è di mio. primavera quindi dai Davide sì. che così lo mettiamo in frigo <ride> e ci no. vediamo dopo con i nostri amici nel frattempo facciamo la videochiamata alla maestra guardate nel frattempo da, da questo momento passerà una mezz'oretta più o meno va guardate. bene? guardate sì. bellissimi allora ci vediamo tra 20 minuti Ora abbiamo. abbiamo messo lo slime in freezer. Poi abbiamo fatto Zoom con le maestre. Abbiamo fatto Zoom con le mie maestre. Ora abbiamo lo slime. Dopo un'ora. Un'ora vediamo com'è venuto. La mamma ve ne ha messi nella stagnola quindi eh. quale sarà quello di Davide? vedo questo, vediamo. Vediamo un po' sì. se è chiaro di Davide, sì, il è rosa è di Sara. No. Vediamo. Vediamo un po' come è venuto è Apriamo bello. È freddissimo <ride> sì. È venuta la pallina di slime stavolta? Sì. Vai Sara prendi la pallina di slime Non ero tutte le altre volte Che andava male Ah stavolta ah. ci siamo riusciti Allora Sì Wow si è compattata? Sei compattata Si è compattata? è diventata congelata per due aspettate alla fine è quello di Davide da tutti i colori che ha usato il mio bianco. da rosa a Super arancione frigo col, da blu col frigo è diventato bianco hai visto? è diventato bianco lo sta lavorando tra le sue manine e, da, e Sara anche lei Penso si lavora è. bene? Sì. questo è lo non si dice più migliore. Questo slime è il migliore di tutti. Perché questo sto male che, che si è impiattato tutto? Hai visto? Non si è compiattato. Oh. Allora, con il nostro slime, adesso se lo portano via a vicenda, salutiamo i nostri amici. Ricordiamoci Vara. che noi con gli slime, come vengano vengano... Ci divertiamo certo. o meglio Ora! loro si divertono. O meglio la mamma che dopo ci vogliamo le mani e buttiamo tutto via. Ah eh si, sì, beh, dopo un po' si butta via, certo. Eh. Però, Però nel frattempo giocate. Salutiamo i nostri amici. Ciao. E Ciao. ci vediamo al prossimo Ciao. video. Vale Sada vi aspetta. E come fracula?